sono ormai insostenibili, il Ruccio è un'azienda bloccata, come sono solito dire è un'azienda tetraparetica spastica, nel senso che ha un cervello funzionante che è il manager Longo, il quale oltre ad essere conoscitore delle dinamiche regionali e di gestione della sanità, è anche molto attento a quelli che dovrebbero essere dei percorsi condivisibili e condivisi per migliorare l'organizzazione e dei servizi. Ma dall'altra parte c'è un corpus amministrativo immobile, immobile accartocciato in un burocratismo idiota ed ottuso ed è no, non è più possibile che un'azienda così importante e così complessa possa essere gestita da questi burocrati, che sono incapaci di interpretare il nuovo, di modificare gli assetti organizzativi in funzione dei bisogni della gente, ma fondamentalmente sono incapaci di dare risposte alla comunità di riferimento, intesa sia in quella cittadina, ma fondamentalmente in quella di tutti i lavoratori che dalla mattina alla sera si dedicano con abnegazione e dedizione al lavoro per tentare di mantenere elevati i livelli di qualità delle prestazioni. Noi a cavo di Remi abbiamo abbastanza criticità. Uh, ci sentiamo un po' il braccio munco del Ruggi d'Aragona chiaramente perché siamo un po' in iniziati di abbandono criticità che sono praticamente mancanza di personale perché la quota 100 ci ha dato una grossa difficoltà quindi l'entrante non riesce a sopperire all'uscente che era già in, in una condizione critica ricordiamo gli OSS abbiamo grossi problemi per il pronto soccorso dal punto di vista medico e chirurgico siamo ad oggi non abbiamo rinforzi quindi ci sono grosse difficoltà, sono medici che si sovraccaricano di turni. Questo riguarda anche il personale infermeristico, ricordiamo che abbiamo bisogno di unità perché eh, l'ospedale va avanti per la buona volontà di tutto il personale, che il quale oggi ringrazio apertamente e con il cuore per la bene benegazione che questi danno. Eh, ricordo ancora, ehm, sarebbe il caso che i ruggi d'Aragoni, quindi della direzione, ponesse mano. abbiamo Ricordo che praticamente le carenze infermeristiche sono principalmente per il blocco operatorio, perché se non si va avanti con le sedute per mancanza di personale l'utenza ne pagherà con l'allungamento delle liste e quindi l'utenza ci chiede la motivazione. E poi praticamente abbiamo bisogno di altro personale come supporto tecnico e quant'altro. Noi speriamo che Ruggi d'Aragona e che l'azienda capisca, capisca che abbia praticamente... Del, dei satelliti che siamo lui e non se ne dimentichi. Noi denunciamo a Mercato San Severino la carenza di OS che abbiamo fatto tante richieste a Ruggi e l'azienda risponde con un OS nel reparto centralino dove i numeri del personale già è soddisfacente e, sono e fanno il loro lavoro in, uh... nei migliori dei modi. Uh, il pronto soccorso che da tempo che... È finito e non apre non danno la possibilità agli operatori del pronto soccorso dove attualmente lavorano in modo mh, pietoso uh, a contatto con i degenti uh, tante di quelle cose la situazione dei necrofoghi che in questo momento anche grazie a loro gli operatori che svolgono questo ruolo lo fanno eccellentemente però mal organizzato e, e tante altre cose che ancora a San Severino do, a, abbiamo, dobbiamo avere, però l'azienda è sempre uh, in silenzio e non dà mai una risposta. Criticità all'ospedale di Salerno, di che si tratta? Ehm, praticamente dopo un periodo di eh, relazioni con l'azienda si è venuta a mancare di tante situazioni e che praticamente c'è mancanza di organizzazione. Non c'è un piano industriale, un piano aziendale, non c'è una piramide gerarchica a livello del sitra dell'azienda ospedale di Salerno e ci sono purtroppo carenze d'organico dove purtroppo vengono spostati da una parte all'altra operatori ma alla fine la coperta è sempre corta e i colleghi eh, sono carenti in tante situazioni e soprattutto sono sovrastressati dal lavoro. E, eh, la cosa più eh, inquietante è che non vengono rinnovati gli istituti contrattuali come sono stati fatti nell'ultimo triennio 2016-2018, cioè indennità che spettano e non vengono pagate, indennità eh, decentrate istituite anni fa che non vengono erogate operatori tecnici, sanitari e amministrativi. Quindi diciamo um, un disastro.